ma nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali You ormio Di come no, gliel'avevo tenuta a caldo no? no? no? voglio solo una cosa, una parola potrebbe dire un attimo allora Bottoni Carlo è il nostro storico di, eh, di Pontinia e mi fa piacere ricordare con lui e la sua mamma e i nostri cari che abbiamo pure dei parenti in comune quindi se vuoi dire qualcosa in più? io ti ringrazio per l'invito e ringrazio per la, la, diciamo, la generosità che hai sempre nei miei confronti eh, volevo dire soltanto una cosa cioè, un po' sonata diciamo. mi scuso per l'accoglienza che mi hanno fatto il comune di Pontinia perché mi sembra che il comune di Pontinia sia un po' assente per queste cose è davvero che tutte le, le associazioni culturali di Pontini sono sparite tutte, la Proloqua non c'è più, Galeazzi ne è presente che è stato pure Presidente per parecchio tempo della Prologo. non funziona quasi più niente della cultura Pontini e questo mi dispiace, soltanto questo volevo dire. Grazie a tutti quanti.